Intervento era, se volete, più o meno la chiacchierata che ci facciamo oggi. È un modo per rivedere tutti i contenuti del corso eh, con un taglio diverso, cioè col taglio proprio del quarto modulo. Ricordate, questi webinar avevano cioè, l'idea. Come dire, il taglio didattico che abbiamo voluto dargli è quello di caratterizzarli allo stesso modo con gli stessi contenuti dei quattro moduli del corso online, eh, riaggiornando, rilanciando, chiacchierando, rendendo più magari più, più, scaldando un po' i contenuti, magari trovando anche occasione per aggiornarvi. Su, su qualche novità che, che, che è avvenuta da quando abbiamo registrato le video lezioni, più in generale da quando abbiamo scritto i contenuti di quel corso. Quindi vi dicevo, potrebbe essere utile provare a ragionare sulle fasi di un processo di apertura. Il nostro utente ideale nel momento in cui abbiamo sviluppato questi contenuti è un dipendente pubblico che in qualche maniera lavora in un'amministrazione che ha già iniziato e intende iniziare un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio informativo attraverso l'open data. E quindi ho pensato potesse essere utile ragionare su quattro fasi cruciali, però ovviamente poi eh, ce ne possono essere molto di più, queste sono le prime che mi sono venute in mente e potrebbe essere un buon modo per spacchettare un'operazione un di appunto, valorizzazione del patrimonio informativo di una pubblica amministrazione condividendo i dati in formato aperto. L'idea, quindi sono quattro momenti, si parte dall'identificazione dei dataset, si arriva all'analisi dei dataset, infine la pubblicazione e quindi un presidio su quei contenuti pubblicati, su quei dati, sulle interazioni che avvengono tra chiunque è la pubblica amministrazione attraverso quei dati. Eh, volendo ragionare in logica di processo, perché ripeto, questo ultimo modulo è dedicato a come ci si organizza per avere i dati aperti, il riferimento più comodo, quello che abbiamo anche utilizzato un po' di tempo fa per un documento pubblicato dal Formats, che era una prima ipotesi di linea guida sui dati aperti, poi come dire, è stata superata e rilanciata le linee guida dell'Agid, è ehm, di, di guardarlo come un processo una particolare forma di processo io innanzitutto vi do una definizione uni eh, assolutamente dire, standardizzata di processo e cioè un insieme di attività che trasformano degli elementi in ingresso input a degli elementi in uscita output attraverso delle elaborazioni. Quello che vedremo oggi sono appunto le elaborazioni che portano da, i dati da dentro la pubblica amministrazione verso l'esterno. Ci sono mille modi per eh, eh, organizzare i processi, per guardare i processi, per strutturarli, c'è una letteratura consistente in questo senso. A noi è piaciuto il ciclo di Daiming, il modello PDCA che, uh, che ha vari vantaggi, tra cui quello dell'essere volto all'ottimizzazione continua. In questo senso, somiglia abbastanza al Process Cycle Management, che è anche molto usato nella pubblica amministrazione, però il ciclo di Deming per quello che ci riguarda può essere più comodo, considerate che eh, l'acronimo, il PDCA è, eh, determina quattro momenti, sono i quattro momenti che vedremo, cioè la pianificazione, l'attuazione, l'eseguire, il controllare e l'agire ancora, quindi è come se continuamente il percorso rilanciasse, questo modello di organizzazione rilanciasse la possibilità di migliorare un'azione pubblica già implementata e, e questa è una fase cruciale nei dati, lo vedremo meglio più avanti, io ovviamente queste slide ve le lascio, peraltro credo siano già su slide share, anzi sono già su slide share perché l'ho ho e chiederei a Gianluca magari non so di darvi il link adesso o più avanti nel, nel corso, della, uh, nel, nel corso del, del pomeriggio, magari anche pubblicando in piattaforma. Um, le quattro fasi sono queste, cioè identificazione dei dati, in questo momento i dati ancora non sono pubblicati cioè sono all'interno, come dire, in pancia alla pubblica amministrazione. Una volta che i dati vengono identificati devono essere analizzati, valutati per capire a quale è opportuno esporre e quale no, quali sono le operazioni da fare per la pubblicazione dei dataset, quindi si arriva alla pubblicazione dei dataset e infine come parte di miglioramento continuo c'è cioè una fase di analisi, di monitoraggio, di diffusione dei dati pubblicati e quindi di, vedremo meglio più avanti, di, stare azione, di quasi di un rapporto con gli stakeholder che, ehm, che una pubblica amministrazione deve avere nel momento in cui espone i dati, cioè tutte quelle persone che in questo momento stanno rimettendo mano a quelle informazioni e li stanno riusando a, per vari fini, credo che uno dei compiti della pubblica amministrazione sia anche quello di quindi, misurare l'impatto dell'azione pubblica, in questo caso lo vedremo meglio, è, è affidata alla quarta parte. Partiamo dal trovare i dati uh, dove sono Qual è il ragionamento iniziale che si può fare? Eh, certamente la logica è quella dei cosiddetti bacini di raccolta, cioè dovremmo andare a vedere all'interno della pubblica amministrazione i luoghi in cui i dati vengono conservati. Eh, paradossalmente un po' di tempo fa poteva essere una libreria, potevano essere degli archivi, adesso dal momento che stiamo parlando di informazioni digitalizzate può essere opportuno iniziare a fare un ragionamento e eh, guardare all'interno dei server. In particolare più o meno tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero avere al proprio interno una struttura dedicata alla conservazione, elaborazione e manutenzione delle informazioni in formato informatico, solitamente si chiama CED piuttosto che data center, eh, comunque sono, è un. Molto in maniera più diretta è una sala server dove le informazioni in formato digitale vengono conservate, non si esclude il fatto che alcuni dataset magari anche piuttosto preziosi possano trovarsi sui computer dei, dei dipendenti, cioè il classico file Excel che qualcuno aggiorna per se stesso perché lo aiuta nel proprio lavoro può essere molto utile anche ai fini dei dati aperti, quindi si parla di una ricognizione a, ad ampio spettro cercando di capire tutte le informazioni in, che sono conservate all'interno della pubblica amministrazione in maniera strutturata, ricordate ne abbiamo parlato nel secondo webinar, quindi nel secondo modulo, come è fatto un dataset, quali sono le caratteristiche che ne um, marcano la qualità e perché um, ci interessiamo nella logica di open data ai dati strutturati e quindi ai dati leggibili da applicazioni informatiche. Uh, L'esito finale di questa prima fase di, ric di ricognizione interna è certamente un elenco, un elenco di dati, di dataset, eh, quindi di file che contengono all'interno dei dati su cui iniziare a ragionare per capire come ci dobbiamo comportare per eh, esporli all'esterno e qui arriviamo alla seconda fase del, del ciclo che vi propongo oggi e cioè l'analisi dei dati, una volta che li ho individuati devo capire in che condizioni sono e questa può essere una parte piuttosto complicata. Eh, alcune cose da tenere presente, la prima, lo dico spesso, l'abbiamo detto spesso, ci torniamo spesso però davvero è essenziale, è un check sulla privacy, è importante eh, ragionare sin da subito sul fatto che non possono essere esposti all'esterno dataset, dati, informazioni che violano la privacy degli utenti, questo è, è, è, il, come dire, è indispensabile prima di, pro, cioè, di poter procedere, quindi dal, dall'elenco di dati, di dataset che abbiamo realizzato nella prima fase, dobbiamo assicurarci che non ci siano eh, dataset, ci, al loro interno ci siano informazioni che possono violare la privacy di qualcuno. Seconda cosa da fare è eh, creare un archivio, cioè un, un prendere queste informazioni, questi dataset e organizzarli secondo una sequenza. Io ve ne propongo qualcuna, ma ci, ce ne sono mille, eh, soprattutto vi propongo quelle che sono le caratteristiche indispensabili di una cartellina digitale contenente tutti i dataset da esporre nella fase successiva di questo ciclo. Eh, il primo, un primo esempio di classificazione che ci torna anche molto comodo ai fini del um, Proprio del modo in cui organizzare l'esposizione finale su, sul web di questi dati è la scala di Timbersly, la scala 5 stelle, l'abbiamo vista più e più volte, sia durante le video lezioni del corso, durante il learning object e se non ricordo male durante l'ultimo o il penultimo webinar ci abbiamo anche passato un po' di tempo per cercare di capire come che funzioni. Eh, analizzando i dataset che, Repub che abbiamo trovato all'interno della pubblica amministrazione e classificandoli per 1, 2, 3, 4, 5 stellette possiamo avere già una mappa ideale di come far funzionare la fase di esposizione dei dati. Successivamente è importante ed è più o meno indispensabile capire l'aggiornamento dei dati, l'ordine temporale, quali sono eh, le informazioni più recenti, eh, o quale sarebbe meglio esporre avendo ad esempio due dati che incidono, riguardano le stesse informazioni, due dataset che riguardano le stesse informazioni, certamente si andrà scartato quello che contiene informazioni meno aggiornate ed esposto online, proposto all'esterno in logica di riuso il file contenente le informazioni più prossime, è un valore l'informazione quanto tanto più è recente, tanto più ha valore, a meno che non si parli di serie storiche, però questo è, è un altro discorso. Infine <coughs> anche qui lo vediamo meglio propositivamente ad adattazione, però potrebbe essere eh, estremamente opportuno sin dall'inizio darsi delle regole di categorizzazione per area tematica, ce ne sono un migliaio, molte pubbliche amministrazioni ne hanno una propria, io quella che vi suggerisco sin da adesso è quella adottata dal portale dei dati europeo e non lo faccio a caso, guardate in questa slide si vede un po' meglio perché focalizzo sulle categorie eh, che con, su cui è strutturato il portale europeo. Sono le stesse categorie che utilizzano l'Unione Europea, le stesse categorie riprese dallo dalla proposta di eh, riferimento per la metadatazione dei file europei DCAT-AP, le stesse riprese dal dcat ap abbiamo visto la volta successiva che è lo standard di il suggerimento di, standard di metadattazione è proposto da Agid recentemente, quindi è quello su cui dovranno allinearsi tutte le pubbliche amministrazioni italiane e quindi tutte le pubbliche amministrazioni europee, eh, non solo, è anche il riferimento per i servizi della pubblica amministrazione, eh, non so se avete avuto modo di dare un'occhiata al portale dati.gov recentemente, ma qualche settimana fa, che si sta concludendo a brevissimo, è partita una consultazione sul profilo dei metadati dei servizi della pubblica amministrazione, quindi non solo dei dataset, ma anche dei servizi. Come dire, Questo schema di organizzazione delle aree tematiche per quello che ci riguarda, certamente il migliore, quello più condiviso, quello più semplice da interoperare anche attraverso database differenti. Quindi dovendo decidere quale ehm, categorie adottare per le aree tematiche, vi direi in questo momento di fare riferimento a questa. Che più o meno si è in linea con tutte le attività europee e italiane sulla classificazione tematica delle informazioni della pubblica amministrazione. Abbiamo la nostra cartellina, abbiamo il nostro file, abbiamo il nostro, la nostra cartellina che contiene tutta una serie di file: sono i dataset che vogliamo pubblicare, li conosciamo, li abbiamo fatto delle valutazioni, sappiamo che non ci sono vincoli di privacy, sappiamo che sono recenti, sappiamo che sono aggiornati, abbiamo dato un minimo di classificazione partiamo con tutte le scelte che dobbiamo fare per esporre i dati, in questo momento ancora i dati sono sul nostro computer, come dire. vogliamo metterli online in maniera tale che tutti possano scaricarli, tutti possano guardarli e, e quindi eh, compiere l'operazione di eh, open data che stiamo facendo all'interno della pubblica amministrazione. È una questione organizzativa, è importante questa cosa, è importante che eh, tutta l'organizzazione eh, della pubblica amministrazione che sta facendo come dire, questo passo verso l'apertura, verso la condivisione dei dati, ne sia consapevole, è importante condividere all'interno della propria pubblica amministrazione e cogliere eventuali suggerimenti da parte di, altri, di altre persone che possono essere comunque coinvolte e che possono dare un contributo prezioso. Una delle prime cose da fare in questo caso, ovviamente eh, queste operazioni non sono perfettamente sequenziali, alcune possono anche essere contestuali, certamente eh, la nomina di un responsabile di una persona che si prenda cura di tutto il processo è indispensabile per farlo funzionare al meglio. Questo slide, questo signore, dovreste conoscerlo perché credo di avervelo già presentato durante una video-lezione, si chiama DJ Patil ed è... Um, Uh, in questo momento è la persona responsabile dei dati delle pubbliche amministrazioni statunitensi e il primo data manager. Um nominato dal secondo governo Obama, è importante la figura del data manager anche ragionando su quelle che sono le ultime modifiche del CAD, sapete che nella proposta di CAD che sta per essere approvato, credo che in questo momento sia eh, dibattuto al Senato, se non ricordo male, insomma, sta facendo il suo iter legislativo, c'è <coughs> una figura dedicata alla gestione del, come dire, de de de della questione informatica all'interno delle pubbliche amministrazioni, eh, un'ottima idea sarebbe quella, soprattutto nel caso di pubblicità amministrazioni amministrazione più grande, nominare una persona responsabile dei dati, un open data manager, qualcuno che gestisca eh, questo processo, ripeto, di valorizzazione delle informazioni, di messa eh, in, in comune, di, di dialogo, di, di dialogo sia interno alla pubblica amministrazione che negli stakeholder, nelle persone che poi andranno a riutilizzare questi dati, perché ripeto, lo diciamo spesso, lo diciamo anche adesso, esporre i dati significa aggiungere valore, cioè permettere a qualcun altro di leggere quelle informazioni, di trarre in nuove informazioni nuovi servizi, nu nuove uh, visualizzazioni, nu nuove applicazioni, qualunque cosa che venga in mente sui dati della pubblica amministrazione. In questo senso i dati uh, delle pubbliche amministrazioni esposti in formato aperto, lo abbiamo detto, lo ripeto ancora una volta, hanno una caratteristica infrastrutturale per l'economia digitale, quindi è importante che ci sia qualcuno che presidi questo processo. Le competenze sono ugualmente centrali, si parla molto di skills, si parla molto di leadership all'interno della pubblica amministrazione, eh, quindi coinvolgere nel gruppo di persone che si occupano dei dati della pubblica amministrazione eh, ideale che stiamo citando in questo caso, in questo percorso di apertura, persone consapevoli di quello che è, eh, che è il valore dei dati, persone che certamente hanno... Eh, come dire, una certa facilità con quello che è il... Mettere mano a, a, su, su, su file, avere delle competenze informatiche di buon livello, probabilmente servirà qualcuno che abbia delle competenze normative, perché c'è tutta la parte delle licenze, le vedremo più avanti. Insomma, un, sarebbe ideale riuscire a creare un gruppo di um, come dire, misto di uh, skills, di, di caratteristiche, di formazione, di background differente in maniera tale che tutti possano contribuire a una cosa che come immagino ormai sappiate, dopo quattro settimane di corso, può essere anche abbastanza complessa in fase di implementazione. Um, altro passaggio essenziale, l'abbiamo visto nel terzo webinar, però è importantissimo, vi ricordo, in questo momento stiamo decidendo come portare i dati da dentro la pubblica amministrazione all'esterno. Sarà indispensabile fare delle scelte tecnologiche. Ragionare su come vogliamo estrarre i dati. Dal, quale già in nel gergo informatico si dice query, cioè come vogliamo interrogare i dataset per estrarre delle informazioni e infine dobbiamo decidere quale piattaforma utilizzare, dobbiamo decidere se orientarci verso soluzioni open source, verso cose più o meno strutturate, cose più o meno care perché alcune di queste applicazioni anche costano, quindi è un investimento e va ponderato nel, nel miglior modo, Ci sono qualche elemento ve l'abbiamo dato rispetto alla, a quali sono le soluzioni offerte dal mercato sia per quello che riguarda soluzioni tipo open source sia per quello che riguarda soluzioni proprietarie ne parlavamo insieme durante il webinar della scorsa settimana quindi quantomeno un primo orientamento e poi certamente una buona ricerca su Google e un ragionamento con quello che il webmaster della pubblica amministrazione possono essere dei passaggi utili per cercare di capire su quale tecnologia orientarsi per eh, esporre i dati all'esterno <coughs> indispensabile prima di esporre i dati, attribuire a questi dati una licenza, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto più volte, eh, marcare i dati con una licenza DOC, una licenza che incentivi il riuso dei dati stessi, è indispensabile per un'operazione di open data consapevole, quindi ancora una volta eh, la licenza che si suggerisce, insomma quella che in questo momento eh, si va sul sicuro è Creative Commons BY. 4.0, che è una licenza internazionale, quindi è compresa da chiunque, è una localizzazione italiana di una licenza internazionale, quindi lo rende ancora più appetibile della precedente versione della Creative Commons. E insomma, con questa non si sbaglia, chi riutilizza quei dati dovrà semplicemente limitarsi a citare la fonte, quindi a citare la pubblica amministrazione che li esporsi, esposti, per il resto può farci più o meno tutto quello che vuole, dai riusi commerciali a, a qualunque altro genere di operazione su quei dati, come dire, tra tutti i tipi di contratti, perché la. La licenza è sostanzialmente questo: un contratto tra la pubblica amministrazione che ha generato quei dati e le persone che li andranno a utilizzare. Questa licenza è certamente quella che incentiva di più il riuso. E ripeto, lo diciamo spesso, lo abbiamo detto più volte: il riuso dei dati è il vero obiettivo finale di un. Di un'operazione di, di dati, cioè una volta i es dati esposti all'esterno è importante che qualcuno li utilizzi, altrimenti ha poco senso uh, parlare di trasparenza, parlare, diventa un, quasi un esercizio di stile, anche una cosa fine a se stessa. Seconda operazione indispensabile um, per esporre i dataset in formato aperto sulla piattaforma che abbiamo scelto di utilizzare è la metadatazione. Si tratta di attribuire a tutta una serie di informazioni, anche qui l'abbiamo visto durante lo scorso webinar, quindi ci vado veloce, una serie di informazioni che descrivano il dataset, descrivano gli insiemi dei dati e non solo. È importante la metadatazione, ci torno spesso perché da un lato aiuta eh, l'organizzazione generale, la mappa, delle informazioni della in pubblica amministrazione, ma è ugualmente importante perché è estremamente comoda per i motori di ricerca, aiuta a indicizzare meglio le informazioni esposte, è estremamente importante per chi volesse fare delle ricerche automatizzate sui dati, se su, ad esempio um, sui, sul portale europeo dei dati aperti è possibile fare delle ricerche attraverso le API esposte, attraverso un linguaggio di programmazione esposto dal portale, è la base per fare queste ricerche sono i metadati e in particolare il riferimento è sempre di KTP. Uh, mi faccio un esempio, se io guardando sul portale europeo posso conoscere uh, tutti i dati che riguardano l'ambiente di tutte le città d'Europa se sono esposto in formato aperto. Questa cosa la posso fare molto rapidamente con, um, scrivendo qualche riga di codice, inviando una ricerca e il portale grazie all'API in automatico sulla base del cluster tematici che ho creato attraverso i metadati mi restituisce queste informazioni. E molt, diventa molto molto facile comprendere come funziona e, e quindi i metadati sono estremamente importanti. Non vi nego che sia faticoso attribuire molte descrizioni ai vari dataset potrebbe essere un'operazione non semplice però vi posso anche dire che fatta la prima i primi 5 6 10 dataset tutti gli altri più o meno vanno a cascata eh, però è importante ed è vero importante soprattutto per fare open data di qualità considerare eh, indispensabile in un processo di apertura quello di una buona metadatazione delle informazioni Um, quindi una volta che come dire, abbiamo classificato i dati, li abbiamo attribuiti una licenza e li abbiamo metadatati, è importante anche comprendere come eh, questo flusso di informazioni passa dall'interno all'esterno della pubblica amministrazione. È il classico workflow. Si tratta di capire chi genera quei dati, chi deve andarli a recuperare, chi deve ripulirli, deve rimetterci mano, cambiare formato, fare operazioni di questo tipo e infine chi li deve pubblicare. È ovvio che in pubbliche amministrazioni molto piccole, tipo un piccolo comune, queste figure possono coincidere. Nel caso di pubbliche amministrazioni più grandi è opportuno disegnare una mappa che aiuti a, reg a regolarsi all'interno di una sequenza di azioni. Ricordate è il ciclo di Deming, cioè si parte da un input e si arriva a un output attraverso i passaggi intermedi. È, è utile che questi passaggi vengano esplicitati, la tecnica del disegno del workflow è quella che meglio si adatta a questo genere di uh, struttura delle attività di un'organizzazione. Uh, infine pubblicare i dati, pubblicare i dati significa prendere queste informazioni um, e, e caricarle, esporle, pubblicarle all'interno del proprio sito web. Uh, il sito, sito web può essere un portale dedicato, faccio l'esempio del... Um, di alcuni portali alcune regioni ad esempio la regione lombardia ha un portale dedicato ai dati altre pubbliche amministrazioni si sono organizzate attraverso una sezione dedicata all'interno del proprio sito istituzionale non è importante ai fini de de della qualità dei dati l'importante è appunto che uh, ci sia una piattaforma dedicata che renda più semplice la navigazione il download e in alcuni casi anche la visualizzazione dei dati e soprattutto ve lo dico soprattutto perché un po' l'orientamento è questo, ne parlavamo in conclusione del primo webinar che abbiamo fatto. Potrebbe essere utile orientarsi su scelte tecnologiche che permettono di interoperare i dati senza passare attraverso il download. La chiave di questo passaggio sono le API, cioè ci sono molte piattaforme che una volta caricati i file consentono di interrogare con le informazioni senza fare un download. Quindi eh, avendo un'applicazione si può direttamente interrogare il dato senza doverlo scaricare e, e questa in questo momento è probabilmente uno degli aspetti più interessanti dell'open data, cioè l'idea di rendere vive queste informazioni su internet, quindi um, di dal file sul cui sono caricate e pubblicarle direttamente online attraverso API che consentono alle applicazioni di interoperare tra di loro. E il discorso dell'API è piuttosto complesso da un punto di vista tecnologico, però insomma, come dire, eh, è importante in questa chiacchierata che ci stiamo facendo quantomeno averne idea, mettere la pulce nell'orecchio a chi dovrà fare queste operazioni, che è operazione di esposizione dei dati pubblici, di sapere che è importante considerare l'opportunità che eh, le, i siti web dedicati al download dei dati possono essere interoperati attraverso API, un po' come nell'esempio che vi dicevo prima del portale dell'Unione Europea. Uh, abbiamo pubblicato i dati, i dati sono fuori, chiunque attraverso una ricerca su Google quindi può arrivarci, è semplice, può scaricarli, poi ci puoi mettere mano, può farci più o meno tutto quello che vuole eh, però è importante una volta um, esposti i dati comprendere che quella non è, non è come dire, la fase finale di questo processo ma è più o meno lì che inizia forse una delle parti più difficili, quantomeno una di quelle più impegnative. Uh, L'ho chiamato diffusione che può essere importante, ma soprattutto engagement, proviamo a vedere un attimo insieme come provo a declinare queste, queste parole. Eh, dialogo è importante e non vi nego che in questo momento una buona difficoltà della legittimazione del movimento open data sta nel uh, mancato riuso di molti dati, cioè ci troviamo nella paradossale situazione in cui molte pubbliche amministrazioni hanno sposti dati più, di qualità più o meno variabile, ma non ci sono ancora eclatanti casi di riuso. Uh, sarebbe ideale se in Italia, ad esempio, ci fossero. 10, 15, 100 persone che vivono, che, grazie ai dati della pubblica amministrazione, strutturando servizi, offrendoli all'esterno e guadagnandoci del denaro, non è ancora avvenuto, non sta avvenendo, c'è qualche studio che ci sta dicendo che sta per dirci quello che sta avvenendo in questo senso, nella logica di riuso, però è importante a mio avviso per una pubblica amministrazione che ha esposto i propri dati in formato aperto, dialogare con la comunità ehm, con la comunità di riferimento, proviamo a vedere un pochino com'è che funziona questa cosa. Certamente non si può fare meno l'utente finale, quello che più di tutti ha interesse a rimettere in mano quei dati alla community degli sviluppatori, cioè chi crea applicazioni per lo smartphone, chi uh, vuole basare dei servizi innovativi sui dati esposti e, e, e su questo potrebbe essere utile anche all'interno del portale Open Data dedicare una sezione proprio a loro, cioè una mail, un forum, qualunque cosa che aiuti queste persone interessate ai dati a entrare in contatto con chi li sta esponendo. Si tratta di incrociare, come dire, la domanda e l'offerta sulla base, ripeto, di caratteristiche di dialogo, di engagement. Uh, un altro destinatario finale del, del, dei dati esposti in formato aperto alla pubblica amministrazione possono certamente essere i giornalisti, ve lo raccontavo nel secondo webinar che abbiamo fatto insieme. In questo momento a mio avviso, a mia percezione non ho dati strutturati su cui basare queste cose, però posso dirvi che eh, credo che l'Italia sia molto all'avanguardia in tema di data journalism, cioè molti giornalisti italiani eh, hanno, stanno sviluppando, stanno comprendendo eh, le potenzialità dei dati della pubblica amministrazione per raccontare storie, quindi potrebbe essere utile eh, iniziare a dialogare anche con la community dei giornalisti, in particolare chi si occupa di giornalismo di precisione, chi ha quel, quelle skill, quel talento per raccontare storie partendo dai dati e, e coinvolgerli, e chiedergli quali sono, come come sarebbe più opportuno esporre queste informazioni, quali sarebbero le loro desiderate sull'operazione di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e dialogare con, con, queste, con queste comunità è importante, davvero è importante per garantire un buon riuso dei dati. Infine, altra categoria che... Eh, anche qui da noi sta molto riusando i dati pubblici aperti, sono gli analisti. Eh, ne, credo che durante l'altro webinar vi facevo l'esempio delle <coughs> compagnie di assicurazione. Molte compagnie, per, <coughs> lo sapete, in quel caso eh, per stabilire i premi delle compagnie di assicurazione eh, c'è tutta una serie di, di valutazioni statistiche che vengono fatte sulle possibilità che avvenga un incidente per i quali si è assicurati. E questo calcolo delle probab probabilità è soprattutto basato su, su dati appunto, su, sull'età delle persone, su tutta una serie di informazioni che in questo momento si ritrovano in formato aperto. Quindi anche qui può essere una buona idea coinvolgere la categoria degli analisti per cercare di capire come eh, ripeto, si lavora per l'esterno, cioè è importante che la pubblica amministrazione percepisca che sta offrendo un servizio all'esterno attraverso i dati aperti. Quindi così come qualunque organizzazione che eh, crea servizi per gli utenti è importante che inizi a dialogare con, con gli utenti finali. È più o meno questa la sintesi. Quando, si parla, quando vi accennavo uh, un attimo fa, parlavamo di engagement, è più o meno questo che intendo, cioè creare dei canali di comunicazione con i destinatari finali delle informazioni. Quanto più saldo e più forte sarà questo dialogo, tanto meglio sarà la riuscita dell'operazione di, di, di Open Data. Eh, può essere anche un'ottima idea, ve lo dico perché insomma, mi, mi capita abbastanza spesso: eh, i social media, in particolare i Twitter, possono essere un ottimo canale per diffondere eh, il informazioni sul patrimonio informativo aperto, cioè un, può essere una buona idea per una pubblica amministrazione che ha un data store, che espone dati in formato aperto, presidiare il canale Twitter in maniera tale che anche lì se qualcuno, Twitter è molto rapido in questo senso, e uh, soprattutto c'è un, una forte community di sviluppatori che presidia l'hashtag Open Data, che presidia i temi dell'Open Data attraverso Twitter, quindi pu, può essere un canale da presidiare, ma ce ne sono anche altri, anche LinkedIn ad esempio piuttosto che Facebook, non mi sembra molto usato ai fini di Open Data, però comunque può essere utile, ripeto, con l'obiettivo uh, centrale, quello di instaurare un dialogo con, con la community dei sviluppatori. Molte pubbliche amministrazioni nel momento in cui a, hanno aperto un proprio dataset, hanno lanciato un'operazione uh, di valorizzazione del, patrimonio informativo, del proprio patrimonio informativo in Open Data, hanno contestualmente fatto un contest. Il, gioco di parole. il contest, un contest premium, ne parlavamo, parlavamo insieme durante credo, il secondo webinar del contest della città di New York, che uno ha fatto molto bene, sia New York Big Epts, eh, ce ne sono stati altri in Italia. Ultimamente non credo che qui in Italia ce ne sia nessuno aperto, però può essere un buon modo per interessare, incuriosire eh, la community dei sviluppatori sul, sui dati esposti da questa pubblica amministrazione. Um, creare un, un senso di community ripeto, è importante, importante uh, conoscerle queste persone è importante farlo in modi differenti, uno di questi può essere come fa il, quello che secondo me è uno dei migliori portali al mondo di open data cioè data.gov.uk che dedica una sezione a una sorta di forum all ospitato all'interno del, del data store um, e, e di farlo uh, proprio in una sezione dedicata in maniera tale che chi vuole conoscere, chi vuole approfondire uh, le questioni riguardanti quel dato, sotto quell'altro, quella pubblica amministrazione, insomma, uh, ci si possa creare, ci possa un circolo virtuoso di informazioni, di scambio di informazioni all'interno del portale stesso. Uh, certamente è un'ottima idea, non molti lo fanno, vi confesso, perché comunque immagino non mi sarà difficile che comprendere che nel momento in cui si fanno cose simili un canale del genere va presidiato, quindi può anche essere piuttosto faticoso star dietro alla, alle varie richieste, però ripeto è una cosa che paga molto in termini di riuscita di, di, di un'operazione di open data. Eh, non ultimo, credo, ne parlavamo a proposito di Glasgow, eh, incontrarsi. Molte eh, persone che riutilizzano i dati, soprattutto nel caso di eh, comuni grandi, ad esempio regioni, si trovano all'interno eh, dello stesso territorio, cioè c'è una coincidenza, quindi andarsi a prendere un caffè, parlare, dialogare, eh, la città di Glasgow, ve lo raccontavo nel primo webinar che abbiamo fatto insieme, dedica dei piccoli, microconvegni con gli sviluppatori, con i giornalisti, con le persone che riutilizzano i, i dati eh, esposti dalla città di Glasgow, ma, ma ce ne sono tantissime di situazioni in questo tipo in cui il dipendente pubblico che presidia il data manager piuttosto che la persona che sta presidiando un particolare ambito te tematico ehm, può eh, dialogare con le persone che vogliono, vogliono ehm, Comprendere come funziona, magari fare anche delle richieste puntuali, uh, perché non quel dataset? Perché non apriamo, non apriamo insieme? Magari qualche consiglio sul, sul modo più corretto per organizzare le informazioni, insomma, mh, mh, una cosa. A mio avviso molto bella del movimento Pendata in Italia, ma anche in altri paesi, c'è molto questa cosa dell'aiutarsi a vicenda tra pubbliche amministrazione e tra sviluppatori all'esterno. Non sono stati pochi i casi in cui pubbliche amministrazioni avevano esposto dataset con qualche piccolo errore, con qualche inesattezza e la community ci ha rimesso mano. Mi viene in mente, credo, il caso di MAP. In, rilasciate da una Pubblica Amministrazione del Centro Nord, non, non riesco a ricordare quale fosse, esposte in formato aperto, quindi scaricabili attraverso il proprio portale, che sono state poi ri, riviste, ri, ri, riarrangiate, ri, ricorrette da una community, che è quella di OpenStreetMap, che in Italia è anche abbastanza consistente, che ha rimesso eh, mano alle informazioni, le ha corrette e le ha restituite alla Pubblica Amministrazione. Ripeto, questo a mio avviso dovrebbe essere il taglio giusto. Eh, dialogare con queste persone, eh, farsi aiutare anche perché no, eh, che sono all'esterno e cercare di, di rendere i dati quanto migliori possibile. Uh, un'altra iniziativa che a me piace, abbiamo parlato spesso e che credo possa essere un ottimo uh, punto di partenza per una pubblica amministrazione che sta prendendo dati è parlare con le scuole, parlare con i ragazzini, uh, A scuola di open coesione è un'iniziativa fantastica, promossa da open coesione, in questo momento credo ci siano 140 scuole in Italia che uh, partecipano a questa iniziativa, quindi si organizzano, quindi i ragazzi possono mettere mano ai dati, avere consapevolezza del fatto che le pubbliche amministrazioni Portando avanti questo genere di iniziative, eh, ri, rimodularli, quindi avere anche un minimo di eh, conoscenza, di acquisire, un minimo di competenze eh, tecniche, informatiche su, sull'esposizione dei dati, su, sul, sul rimaneggiamento delle informazioni e, e credo che possa essere davvero un ottimo punto di partenza per divulgare eh, un l'open data, le, le scuole sono… Uh, il ritorno di investimento è molto alto, perché un ragazzino di 15-16 anni che oggi inizia a comprendere queste cose, tra qualche anno avrà la consapevolezza che la propria pubblica amministrazione ha il compito, il dovere di esplorare queste informazioni quindi li chiederà. E, e, e que questo passaggio è essenziale a mio avviso. E, um, altro elemento importante, importantissimo, è quello del monitoraggio cioè, proprio come si fa con i, siti, con i contenuti dei siti web un buon webmaster guarda una certa frequenza Google Analytics per capire come gli utenti stanno navigando quel sito web e quindi ragionare insieme alla redazione su come valorizzare al meglio eh, i contenuti esposti e con i dati si fa più o meno la stessa cosa cioè capire chi sta usando quelle informazioni, come le sta usando magari venire incontro, magari ragionare in termini di engagement, di community di dialogo come dicevamo prima però sapere quello che sta vedendo i propri dati all'esterno, pubblicare i dati e disinteressarsi di eventuali tipi di riuso a mio avviso non è il taglio giusto, non è il giusto approccio per fare open data una volta che i dati sono fuori come devono essere curati spesso si usa la metafora dell'orto in questo caso cioè eh, pianto del, del, delle informazioni, pianto dei dataset e vedo come com com stanno crescendo l'esterno eh, è importante, è una parte essenziale a mio avviso del lavoro e con questo più o meno si conclude quello che è il percorso da dall'inizio alla fine di una ovviamente fatto in una mezz'ora rapida, quindi mi perdonerete se non sono stato esustito su ogni punto, però credo più o meno questi sono i punti fermi, le, i passaggi, chiave, gli step che vanno considerati nel momento in cui si vogliono portare i dati dall'interno all'esterno della pubblica amministrazione. Eh, posso darvi qualche riferimento, qualche sito sia internazionale che, che nazionale che mm, top, può essere un buon modo, una buona pratica a cui guardare. Guardate, per me è quello che lo fa meglio di tutti. Uh, però in inglese è l'Open Government Guide dell'Open Government Partnership in questa pagina web vi ho messo il link che credo sia sì, è attivo um, ci trovate tutto ci trovate tutte le informazioni, raccontate molto bene, ripeto in inglese, però in inglese si lascia comprendere molto molto facilmente. E qui vi spiega veramente tutto. Partendo dall'open government, che ripeto, è, lo abbiamo detto più volte, è il quadro e l'ambito nel quale ci muoviamo, quindi eh, non solo l'open data, ma anche la partecipazione, l'accountability, la collaborazione tra diversi soggetti istituzionali e non, la metafora del government as a platform, ne abbiamo parlato eh, durante la, la prima, il primo webinar. <coughs> su Open Government Guide di, di, di Open Government Partnership ci trovate veramente tutto, le informazioni sono eh, messe molto molto bene, ci sono degli esempi che e questa è una cosa anche molto interessante cioè quando parlano di qualcosa spesso linkano qualcuno che l'ha fatto quindi può essere un buon archivio di buone pratiche e, e a mio avviso è un ottimo punto di partenza nel momento in cui ci si, si, si vuole chiarire le idee su come funziona questa cosa e soprattutto le si vuole chiarire anche all'esterno um, ci sono delle pubbliche amministrazioni italiane che hanno fatto delle linee guida interne per, che, che in qualche maniera descrivono i vari passaggi che abbiamo visto oggi a mio avviso in maniera eccellente ce ne sono due che mi piacciono particolarmente ci sono anche altre soprattutto ci sono certamente le linee guida dell'Agid che come dire, stanno su un livello più alto per far capire eh, cosa sono e come possono essere um, e, e quali sono le cose di cui tener conto nel momento in cui si sta facendo però proprio a partire dai contenuti come dire, di livello centrale esposti da Agid eh, la regione Umbria ad esempio ha creato delle linee guida proprie che possono essere un ottimo davvero un ottimo punto di riferimento per lasciarsi ispirare su come fare Open Data all'interno di una pubblica amministrazione italiana. E non solo, anche la regione Sardegna, a mio avviso ha fatto un ottimo documento eh, di linee guida interne, lo trovate all'interno del portale dell'Open Data della Sardegna, dove c'è veramente tutto, soprattutto c'è un'ottima distinzione tra i ruoli differenti di persone ehm, di persone che collaborano al, all'esposizione, al, alla produzione, ci torno ancora una volta, è un ciclo, è una, un, un modo per, sulla base di un input, portare un output e la strutturazione di questi processi, di questi passaggi, di questi step è molto ben descritta, sia nelle linee guida della regione Umbria che nelle linee guida della regione Sardegna.